buonasera a tutti è un piacere essere qui con voi per chi non mi conosce il mio nome è rossella pani io sono un insegnante di guarigione energetica con le nuove frequenze di luce di connessioni angeliche e una coach energetica questo non è un video di presentazione è da parte mia vorrei chiedere una mano al pubblico di youtube per aiutarmi a rispondere ad un sondaggio ok quindi una una, una ricerca di mercato per eh, vedere quali sono i servizi da me offerti eh, più apprezzati eh, da chi, da, da chi eh, già aiuta le persone come operatore operatrice olistica eh, oppure eventuali aspiranti tali okay? eh, in omaggio eh, dopo la, la ricerca di mercato io vi offro una guarigione a distanza gratuita della durata di ben 10 minuti eh, dove potrete eh, respirare potrete sentire esperienziare eh, appunto l'esperienza della guarigione energetica con queste nuove frequenze di luce oltretutto l'obiettivo di questo sondaggio è quello di raggiungere 250 eh, risposte e tra queste 250 persone verranno estratte 3 persone ok io a queste tre persone darò la possibilità di scegliere o una sessione di guarigione a distanza con le nuove frequenze della durata di mezz'ora, o una lettura angelica con le carte, sempre della durata di mezz'ora, oppure una sessione di coaching con Logos Healing, sempre della durata di mezz'ora. Ok, quindi tanti omaggi per voi. È un grande aiuto per me per riuscire a comprendere eh, quali di questi servizi di coaching sono più adatti eh, per i nuovi operatori eh, di guarigione, facilitatori della guarigione, coach energetici o per chi già professionalmente ha un'attività come psicologo, counselor o altri tipi di attività anche di tipo listico che vuole ehm, eh, migliorare le proprie competenze quindi aggiungere eh, della spiritualità aggiungere dei lavori di tipo energetico alla propria professione proprio per completare la propria formazione eh, in un livello più eh, più spirituale in un piano più eh, animico e spirituale per così dire io spero che voi mi possiate veramente aiutare bastano tre minuti per compilare sondaggio eh, non è necessario lasciare il numero di telefono se lascerete il numero di telefono significa che siete interessati ad avere maggiori informazioni eh, sul percorso di coaching da me offerto che andrete a scegliere voi naturalmente nel sondaggio eh, e ora iniziamo con la nostra guarigione a distanza il regalo che io eh, ho da offrirvi come scambio energetico eh, per questo eh, vostro aiuto il sondaggio lo potrete trovare qui sotto quindi potete cliccare eh, il link eh, vi apparirà il sondaggio rispondete sono veramente poche domande eh, ci vogliono massimo tre minuti tre minuti fatti con amore eh, e io vi ringrazio in anticipo ok pubblicherò il sondaggio anche nella community di, di youtube anche nella pagina Facebook connessioni angeliche con l'arcangelo Michele. Bene, care anime infinite, iniziamo con la nostra sessione di guarigione a distanza, questo ripeto un omaggio che ho da offrirvi, eh, così potete testare le nuove frequenze di luce, ricevere guarigione, la guarigione può arrivare in tantissimi livelli, a livello fisico, mentale, emozionale, spirituale, laddove voi avete più bisogno, ok? Normalmente una sessione di guarigione dura mezzo Agora però questa è una sessione di 10 minuti anche perché le guarigioni eh, quando devono arrivare arrivano quasi istantaneamente oppure in alcuni casi possono manifestarsi anche dopo qualche giorno dopo qualche settimana ok eh, ricordiamoci che tutto ciò che io mh, faccio nella mia pratica come operatrice olistica è lavorare a fianco a stretto contatto dell'arcangelo michele quindi prima di iniziare la guarigione farò una preghiera di protezione per connetterci con le frequenze dell'arcangelo michele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 e che tutto ciò che non è amore sia allontanato da questo processo e, e sia mandato al di fuori di noi alla luce di Dio Dea padre e madre che sa cosa deve fare chiedo protezione, guida e assistenza durante questa guarigione a distanza per il massimo bene di tutte le persone coinvolte, grazie caro Dio grazie Arcangelo Michele, grazie al Maestro Gesù, grazie a tutti gli angeli, a tutti gli esseri di luce e di amore puro che stanno partecipando in questa guarigione e così è. Ok, ora vi chiedo di chiudere gli occhi, di rilassarvi, se avete un divano vi potete sdraiare, se siete sulla sedia potete chiudere gli occhi o sulle, vi potete distendere sul letto, rimanere presenti in ascolto con gli occhi chiusi, in silenzio mettete eh, il cellulare in silenzio e ricevete le nuove frequenze di luce ok bene Bene, ora vi chiedo piano piano di aprire gli occhi, di ispirare profondamente ed espirare. E appena siete pronti, potete ritornare nel momento presente. Ora vi lascio andare con tanto amore e vi ringrazio per il vostro contributo. Un salutone, ciao a presto e grazie.